E benvenuti in questo terzo episodio. <coughs> allora, sono andato parecchio avanti. Ho fatto una farm di ferro, una farm di grano, una farm manuale di canne da zucchero e un mob grinder e. Adesso poi ho, sono stato in miniera per un bel po' e ho scavato a livello 11 ho scavato una zona enorme Adesso vi faccio vedere, questa cesta è piena ne ho un'altra che è a metà e Ho trovato un po' di granito, del ferro, un po' di oro Poi ho trovato c'è anche un chunk di slime che andremo a sfruttare sicuramente, un po' di redstone Po di roba adesso vi faccio vedere quanto ho scavato qua dentro non c'era niente allora questa è la stanza che ho scavato sono andato giù parecchio sopra ho visto che ci sono anche delle grotte siamo andati a crearle allora c'è parecchio da minare qui abbiamo della redstone del ferro carbone là in fondo guardate qua praticamente è una vista a raggi x di quello che abbiamo allora abbiamo dell'oro qua abbiamo del lapislazzuli faccio vedere questa cesta che ho altra pietra qui abbiamo altro carbone qui abbiamo un po di lava qua c'è un pulsante che avevo piazzato perché avevo della roba che mi ero portato dietro qua c'è tutta gravel da qualche parte c'era anche il chunk degli slime ce n'è più di uno in realtà poi qui abbiamo uno sono caduto 1 2 3 4 5 6 7 blocchi di diamante blocchi di smeraldo smeraldo smeraldo diamanti diamanti qua abbiamo altri diamanti cioè, guardate bellissimo questo un blocco di diamante un blocco di un blocco di diamante formato da blocchi di diamante e un blocco di redstone formato da un blocco, cioè, beh, insomma avete capito, per questa mi sa che ci faccio una screen, diamanti qua, un po' di redstone, smeraldi, altri diamanti qua, qua c'è una grotta immensa che dovrò ancora bonificare, qua ci sono altri smeraldi. Là ci sono altri smeraldi, altri diamanti, sopra, nelle zone qua sopra, da qualche parte, qua c'è un chunk di slime, qua dove avete, vedete tutte queste torce, c'è un chunk di slime, anche là. Sopra da qualche parte, in qualche grotta, adesso non mi ricordo preciso dove, c'erano altri diamanti, ho trovato una miriade di diamanti, un, un sacco di smeraldi trovati anche... Vediamo se era qua, non mi ricordo, qua intanto abbiamo altri smeraldi perché abbiamo un po' di che Chiedere un po' di smeraldi è troppo se no, allora ce li fanno trovare già pronti qua Wow wow wow wow wow Questa non ci vuole Oh Ok, è una zona pericolosa, questo lo sappiamo. Quindi, comunque, ehm, e c'è un sacco ancora da scavare, cioè c'è tutto in là, scaveremo una stanza enorme, altra tre blocchi, così se becchiamo un, un altro c'è di slime, andiamo a fare una farm di slime. Ah sì, ho fatto una farm di slime nella palude, che è, da, è sopra da qualche parte, c'è la palude, Allora, prima però in questo episodio non andremo a scavare questi minerali qua Perché prima di scavare questi minerali Io questi qua voglio scavarli col Fortuna 3 Quindi oggi andiamo a farci dei libri Incantarli e cercare un po' di incantamenti utili Quindi un, magari un Siltach, un Fortuna 3 Ok ci sono i Phantom Questo non è una cosa buona Siamo zombie Forse riesco a prenderli da fuori? No, non riesco Mi tocca entrare, niente e... Eh, se il non lo prende più Ah ok Distante, distante da qua. Ok. Allora mi sono accorto adesso che. esca una protezione comunque non ho abbastanza livelli, quindi non posso farli. Quindi non ha senso, adesso vado a fermare un po' di livelli e poi ci rivediamo quando ho un po' più di livelli. Ok, allora continuiamo con i andato a prendere tutti i lapislazzi che avevo giù per riuscire a finire sti libri vediamo se ce la facciamo allora carica rapida non mi serve cioè, per lo meno non mi serve adesso risacca questo qua è per il tridente che neanche ce l'abbiamo fiamma fiamma filatezza questo qua lo potremmo utilizzare per l'arco molto bene poi fiamma nave che è chiedere troppo un fortuna Tocco di Abbiamo sì il touch E tocco di velluto Potenza, protezione Facciamo tutti questi qua da livello alto Siamo questi qua da, da 30 proprio una sferzante posso... Neanche l'ho preso lo possiamo utilizzare, aspetta questo lo metto di che così almeno so che è quello Esca 2 per la canna da pesca, va benissimo Abbiamo finito i, i, i, i, i livelli mm, Vediamo un attimo Saccheggio Vabbè, Un saccheggio 1 da unire andiamo anatema contraccolpo anatema affilità con l'acqua questo ci sta lo possiamo mettere sull'elmetto se lo mettiamo sull'elmetto poi vediamo effi efficienza 2 effi sul piccone ci sta poi ragazzi non ho più posto Passo anfibio, carica rapida, questo era, era comodo. Vabbè, facciamo un, un vabbè, passo anfibio. Ah, non ho più posto, non, non, non ho più posto. Allora vediamo. Tac: Pro, potenza protezione 2, va bene. Facciamo protezione 2, poi lo uniremo a un'altra protezione. Efficienza 1: come efficienza 1. Efficienza. Mh, qualcosa che non, mi, che non mi quadra. Cosa cambia? Non lo so. Allora, facciamo, facciamo questa efficienza noi. Poi, ragazzi, non ho più spazio. Un attimo, qua l'incudine. Prendiamo il piccone. Spero, spero di avere abbastanza livelli. Abbiamo abbastanza livelli, ok Allora, tocco di velluto Poi, atterraggio morbido Insieme a atterraggio morbido Facciamo atterraggio morbido 2 E basta Cioè, raga, se è già, già rotta la... Ma scusa no, L'ho usata per due incantamenti e basta Ah, non esistono più le, le incudine di una volta. Che sto facendo? Che sto facendo? Devo andare a minare i diamanti. E sono senza cibo, c'è cioè, una roba assurda. Ci faremo una farma di kelp. Adesso vediamo quanti blocchi abbiamo. Cioè, non ne abbiamo una miriade. Sperando anche di non esaurire il piccone, perché se non mi tocca ripararlo, mi costa troppo. Finché non ho mending, quindi. Se non creco prima, abbiamo già. aspettate, no, devo. aspettate. Eh. Ok. L'oro non lo prendo, perché tanto se non mi costa. Vediamo anche blocchi di smeraldo quanti ce l'ho me ne ha andati villa c'è gli smeraldi scusa che, che cavolo sta a dire cioè a parte che avevo lasciato del ferro ma con dettagli questa parete vediamo diamanti molto bene diamanti ci prendiamo il blocco di lapislazzulo, cioè ho paura a vedere col fortuna 3 cosa mi viene fuori non apro l'inventario anche se sono devo dirlo sono tentato un sacco però dobbiamo resistere intanto prendiamo anche il carbone che è quello ci serve. Ok. Quanto ce n'è? Non credo mai di aver fatto un mining così intensivo come sto facendo adesso, sinceramente. Ce Ho sempre preso il, ma il materiale subito non, non, non l'ho mai conservato ok qua abbiamo un po' di carbone che preleviamo che male non ci fa che ci servirà per la fornace ma visto c'è qua perché prenderlo adesso cioè se una cosa puoi farla subito perché dover rimandare? falla subito, no? prendi subito il carbone Ok, stiamo sempre attenti. Qua c'era la lava. C'era? No, non c'era, c'è la lava. Lava come lava. Smeraldi, mi sa che li ho finiti. Rimane solo redstone. Diamanti, anche quelli li ho presi tutti. Quanta resto, quanta! Ecco. E <ride> Raga, questo deve aver sbucato. Non mi ricordavo che c'era... Raga, pure qua avevo scavato, non me lo ricordavo sinceramente. Qua prendiamo altri lapislazzoli da prendere col fortuna. Sarà un episodio dedicato solo al mining di tutti questi minerali. Cioè, non scaverò più minerali finché non ho il fortuna. E tutti quelli presi non, le, non li userò, non li scaverò perché voglio prendere col fortuna. Come ripeto, e quindi qua c'erano altri diamanti, stavo lasciando indietro un sacco di roba. Non va assolutamente bene lasciare indietro così tutta sta roba. Qua di carbone e la sagra. Non vorrei esaurire subito il piccone. Va bene, io adesso continuo a minare e, e, e basta. Io vi ricordo vi faccio vedere quanto è il 42 non l'avevo neanche visto vabbè io per cortesia commentare scrivere lasciare un like e condividere tutto io vi lascio un saluto del trizzante al prossimo episodio ciao